La recita scolastica! Ciao, io sono Cappuccetto Rosso! Um, sto andando a trovare la mia nonnina! Io mi chiamo Cappuccetto Rosso e sono venuta a trovare la mia nonnina! Papà! Hanno detto che non bisogna fare fotografie! Ahem. Sono venuta a trovare la mia nonnina! Oh, uh, ma tu non sembri per niente la mia nonnina! Ma che orecchie grandi che hai! Ma che denti grandi che hai! Ma tu non sei affatto la mia nonnina! Tu sei il terribile lupo cattivo! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Oh, aiuto! Pedro, sei stato molto bravo! Sei stato bravo quasi quanto me! Polly la pappagallina! Ciao, nonna Pig! Ciao, nonno Pig! Che sorpresa è, nonna? Mamma, scusa, perché Polly ripete tutte le parole che dice la nonna? Stiamo arrivando, nonna! Io ho finito! Per favore, possiamo alzarci da tavola e andare di là a giocare con Polly? Nonna! Evviva! Sì, molto! George, prova a dire qualcosa a Polly. Ciao, Polly. Io sono Peppa Pig. George, di qualcosa tu adesso. Io sono un pappagallo rumoroso. Io sono il pappagallo Polly. È vero, nonna? Pozzanghere di fango! Papà, ha smesso di piovere! Possiamo andare fuori a giocare? Io amo saltare nelle pozzanghere! Scusa tanto, mamma! George, che fai? Se vuoi saltare nelle pozzanghere di fango, devi indossare le galosce! George, andiamo a cercare altre pozzanghere in cui saltare! Guarda là, George! C'è una pozzanghera davvero grande! Aspetta un attimo, George! Devo controllare che tu non corra pericoli! Perfetto non corri alcun pericolo Scusami tanto George ma è solo fango Coraggio George andiamo subito a farci vedere da papà Papà papà indovina cosa abbiamo fatto io e George No non è questo papà No non è questo Sì sì papà ci siamo divertiti a saltare nelle pozzanghere! Oh, Papà senti dopo che avremo pulito tutto venite a giocare anche tu e la mamma fuori con noi Sta tranquilla è solo fango il signor dinosauro si è perso! Che spavento, George! Ho vinto di nuovo io, papà! Papà, cosa vuol dire detective? Io, io sono brava a ritrovare le cose perse! George, ascolta, io sono il detective e ti aiuterò a ritrovare il signor dinosauro! Allora, George, dove è finito il signor dinosauro? Ho capito! Ora so dove trovarlo! George ha sempre con sé il signor dinosauro e dato che ha fatto il bagno, il signor dinosauro è di sicuro nella vasca! Oh. Ho capito! Ora so dov'è il signor dinosauro! George porta sempre con sé il signor dinosauro quando dorme, quindi sono sicura che il signor dinosauro è nel suo letto! Certo, guardiamo nel giardino! È una cosa che stavo per dire io, mamma! signor dinosauro uffa non riusciamo a trovarlo da nessuna parte eccolo guardate è lassù l'ho visto io per prima la migliore amica ben arrivata Susy va bene andiamo mamma non puoi stare qui George noi stiamo facendo dei giochi da grandi quindi vai a giocare con i tuoi giocattoli io sono una principessa con poteri magici adesso userò la mia bacchetta magica su di te e ti trasformerò in una rana non ora George io sto giocando insieme a Susy Vai a giocare da qualche altra parte! Io invece voglio fare il dottore! George! Ascoltami, George! Prima fai un bel respiro e poi tossisci! Hmm. Credo proprio che il tuo cuore batta troppo velocemente! Ci metterò un cerotto! Non preoccuparti, papà, è solo un gioco! E George è il nostro paziente, sai? Solo per poco tempo, però... Non vorrei che si stancasse troppo Sento che la tua pancia fa dei rumori Secondo me è solo un po' di fame papà Lo mangio anch'io Nascondino Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, dieci ho finito di contare Vengo a cercarti Tana per George Che peccato Ti ho trovato subito Senza nessuna fatica Tadam George è riuscito a trovarmi Adesso tocca a papà a nascondersi Ma lui non è molto bravo A trovare dei nasconditi Uno Due Cinque Ciao. Sei Ciao. Sette Otto Nove Dieci Ho finito di contare Vengo a cercarti Oh! Questa volta non si è nascosto sotto il tavolo Come può essere? Lui si nasconde sempre sotto il tavolo Ora Papà, non riesco a trovare George da nessuna parte! George! Tanna per te! L'asilo! Papà, scusa! Secondo te Giorgio non è un po' troppo piccolo per venire al mio stesso asilo? Ma io voglio stare con i bambini grandi come me! Non voglio giocare con George e il suo dinosauro! Papà, scusa! Sei sicuro che George sia abbastanza grande? D'accordo, allora... Può venire con me. Ciao a tutti! Vi presento il mio fratellino. Si chiama George. Davvero, Suzy? Si tratta solo di un dinosauro giocattolo. George è il mio fratellino piccolo. Lui è davvero simpaticissimo. Maestra, lui non è molto bravo a dipingere. Certo, io sono molto brava. Gli voglio far vedere come si dipinge un fiore. George... Adesso voglio insegnarti cosa devi fare se vuoi dipingere un fiore. Per prima cosa devi fare un grande cerchio sul foglio. No, George, quello è il colore sbagliato. Ora devi dipingere i petali del fiore. George, quella non è la forma dei petali. Ora devi dipingere il gambo e le foglie. Perfetto. George, hai sbagliato tutto il disegno. Io ho dipinto un fiore colorato. Lo sono maestra George può venire ancora all'asilo? Sì Sei bravissimo George Mamma pica al lavoro Papà scusa possiamo andare a guardare la mamma che lavora al computer D'accordo grazie papà Mamma scusa George e io possiamo stare seduti sulle tue ginocchia a guardare mentre lavori Mamma dopo ci metti sul computer il gioco la signora Chicken è contenta Mamma possiamo aiutarti a lavorare? Ricordalo, George! Non dovrai mai fare così! Mi dispiace, mamma! Stavo soltanto mostrando a George cosa non dovrà mai fare! Evviva il nostro papà! Papà, scusa! Possiamo giocare sul computer al gioco, la signora Chicken è contenta! Mamma prima ci ha detto che avremmo potuto giocarci! Yuppie! Palla al centro! George, stai sbagliando tutto in questo gioco! La palla si deve prendere in questo modo! Non si deve fare così! questo è quello che fai tu. George torna subito qui maialino dispettoso. No mamma davvero gli stavo solo insegnando come si gioca a palla. La mamma e il maialino al centro. Prendi la palla George. Coraggio George lancia la palla verso di me. Che sciocchino che sei lo so fare anch'io così. L'ho presa. George ora tocca a te fare il maialino. Prendi la palla. Tieni la palla, George! Scusami tanto, George! Papà, vedi? George è troppo piccolo per giocare con noi a maialino al centro! Non è abbastanza grande, papà! Guarda adesso! Questo non è giusto, uffa! Mamma, potrei avere un piccolo aiuto anch'io? Tirami la palla, George! Prendi la palla, George! Papà perde i suoi occhiali! No, io no, mamma! Papà, senti, possiamo aiutarti noi a cercare gli occhiali? Oh... Guardiamo di sopra, nella camera da letto di mamma e papà. George, mi raccomando, fai attenzione a non rompere niente. Non lo trovo affatto divertente. Oh. Andiamo a guardare se sono nel bagno. Oh. Oh. È troppo difficile trovarli. Abbiamo guardato dappertutto, mamma, ma non siamo riusciti a trovare gli occhiali di papà. Li ho trovati! Ho trovato gli occhiali! Papà Sciocchino! Giardinaggio! Nonno, prendi la palla! Nonno, cosa stai facendo qui? Dei semi! Che cosa fanno i semi, nonno? Anche quel grande albero di mele, per far crescere altri alberi di mele! Nonno, nonno, ti prego! Anch'io voglio piantare un seme! Sì, tantissimo! Poi devo mettere il seme lì dentro e ricoprirlo con la terra! No, nonno, voglio annaffiarlo da sola! Non sta succedendo niente, nonno! Ma stiamo aspettando che la mia pianta di fragole cresca mamma Volevo mangiare le fragole per merenda E noi ci mangeremo le fragole allora Ci vediamo presto nonno Ci vediamo presto fragole Ciao nonno siamo tornati Nonno nonno la mia pianta di fragole è cresciuta Ci sono le fragole Grazie mille nonnino Nonno possiamo piantare qualcos'altro oggi? Va bene scegli tu oggi George Scegli di piantare una carota Nonno senti credo che George voglia piantare una carota I dinosauri non crescono sugli alberi, George ha il singhiozzo, mamma, ora possiamo andare fuori a giocare, adesso possiamo andare fuori a giocare, ma George è passato il singhiozzo, mamma, non è forse vero George? George, io adesso ti tiro la palla e tu devi riuscire a prenderla, capito? Smettila, uffa con quel singhiozzo, George ora basta, coraggio, ora tocca a te tirarmi la palla e io la devo prendere, non così George, George, io so come farti passare il singhiozzo, dovrai fare tutto quello che ti dico. Strofina la cima della testa insieme alla pancia. Perfetto, adesso il singhiozzo è sparito. George, hai sbagliato tutto, come sempre. Conosco un modo migliore per farti passare il singhiozzo. Prima di tutto devi saltare su e giù per tre volte con una gamba sola. Adesso devi muovere le braccia su e giù in questo modo e tirare fuori la lingua così. E per finire devi chiudere gli occhi e girare velocemente su te stesso per almeno tre volte. Ora so cosa fare per curare il singhiozzo. Bisogna spaventare per bene il maialino che ne soffre George, ascolta, ora ti metterò un po' paura Ma devi ricordarti che è solo un gioco E che questo ti farà passare il singhiozzo Scusami, mamma, ma stavo cercando solo di fargli passare il singhiozzo Dato che io non sono piccola come George Posso bere il mio succo di frutta velocemente se voglio farlo Biciclette! Sbrigati, George! Danny, Susy, Rebecca! È lento come una lumaca! Se facciamo una gara fino alla zucca di papà Pig, dobbiamo stare molto attenti a non andare a sbatterci contro. Papà diventerebbe molto triste se la sua amata zucca si rompesse. Ho fatto attenzione. Guardate George come pedala, va piano piano. George va ancora su una bici per bambini piccoli. No, penso che sia meglio se resto qui. A dopo. Papà, io non voglio più avere le rotelle alla mia bicicletta. Certo! Certo! Posso farcela, mamma? Posso, posso! Questo non è divertente, George! Sì, per favore, aiutami! Non lasciarmi da sola, papà! Vai piano, papà! Papà! Mi hai lasciato andare da sola! Davvero, papà? Sul serio, mamma? So pedalare senza le rotelle. Guardatemi, guardatemi. So andare in bicicletta come i grandi adesso. Benny, Susi, Rebecca. Guardatemi, guardatemi. Non mi servono più le rotelle adesso. Guardate che brava. Gara fino alla zucca di papà. Pista! Questa volta vinco io. Mi dispiace tanto di aver schiacciato la tua zucca, papà. Ti prometto che farò più attenzione. Io adoro la torta alla zucca. Segreti... Grazie tante mammina. Che cosa pensi che posso metterci mamma? Ora so cosa posso metterci qui dentro. Non lo dirò neanche a te. Né a George e nemmeno a papà Sarà solo un mio segreto George, questa è la mia scatola dei segreti È ancora vuota però Devo raccogliere delle cose segrete che posso metterci dentro Niente affatto George, solo io devo sapere cosa c'è dentro la scatola Tu devi stare fuori mentre scelgo le cose segrete che mi servono Ora la mia scatola dei segreti è piena di cose tu non dovrai mai guardarci dentro. Se ti va di farlo, puoi sempre provare a indovinare. Oh no, George, tu dici sempre la parola dinosauro per qualunque situazione. E comunque un dinosauro sarebbe troppo grande per entrare in questa scatola. Papà, senti, questa qui è la mia scatola dei segreti, l'ha fatta la mamma apposta per me Questo è un segreto, papà Giorgio ha provato a indovinare prima, ma non ci è riuscito neanche un po' Certo! Ma no! I tuoi occhiali sono sul tuo naso, papà Sei uno sciocchino, devi provare a farlo sul serio adesso No, papà, hai finito i tentativi che avevi a disposizione Mamma, senti, nessuno sa cosa c'è dentro la mia scatola Uh, che cosa sta tenendo, George? Uh, dentro ci sarà il solito dinosauro di George, è ovvio! È troppo difficile da capire! Non indovinerò mai! Va bene, mamma, ma lo dobbiamo fare tutte e due contemporaneamente! Sì! Oh, Io non ho nient'altro qui dentro La vuoi nascondere per caso dentro il frigorifero? Allora anch'io voglio nascondere la ciambella nella mia pancia Far volare l'aquilone George, stai sbagliando tutto, come sempre Non hai corso abbastanza veloce Adesso tocca a me Guardate, il vento si sta alzando No, George! Grazie tante, papà non andare più in alto Urrà! Possiamo saltare nella pozzanghera? Per favore! Ancora un altro po' e ci sei, papà! Mamma, ora che siamo sporchi di fango, possiamo saltare nella pozzanghera? Picnic! La torta alle fragole della mamma! Forse quello che dovrebbe correre un po' è il papà! Ha la pancia piuttosto grossa! Guardate, un piccolo stagno con delle papere! Mamma, possiamo dargli da mangiare? Mamma, credo proprio che ne vogliono ancora! Mi dispiace, signora papera, ma abbiamo finito il pane! Mamma, però abbiamo ancora la tua torta alle fragole Spero tanto che quella la vespa non punga il papà Mangiamo la nostra torta, prima che la vespa torni indietro Oh no, ci siamo dimenticati di lasciargliene un po' Aspetta papà, avevamo promesso un po' di torta alle papere Siete papere molto fortunate Dovete ringraziare papà Pig Ciao ciao papere, ci vediamo al prossimo picnic Strumenti musicali Mamma, facci sentire come suoni il violino ti prego, mamma. Ti prego, suonalo. Mamma, posso suonare il violino? Ecco, tienilo così, George. Il violino è troppo difficile da suonare. Grazie, papà. George, la frisa Monica. È molto difficile da suonare, quasi quanto il mio tamburo. Papà, che altri strumenti ci sono dentro quella vecchia scatola? Lo posso provare? Ma è impossibile! E io suonerò il mio tamburo. Mamma non è riuscita a suonare il corno e anche papà non è riuscito a suonare il corno, neanche io ci sono riuscita a suonarlo. Ma Giorgio invece ci riesce. Rane, vermi e farfalle. Oh. Nonno, mi dici perché alle farfalle piacciono tanto i fiori? Come? Più lunga della mia. Oh... Guarda che non sono un fiore! Io sono Peppa Pig! Certo che è davvero bellissima! Come vorrei essere una farfalla? Io sono una farfallina! George, sono io la farfallina! Quindi tu devi essere un'altra cosa! Ci sono! Puoi essere un che striscia! Guardate, guardate, sono una farfalla! Io sono una farfallina, sono una farfallina! Guardatemi, sono una farfalla! Oh, nonno, Giorgio, che cosa state facendo? Anch'io voglio essere un verme strisciante! Sono un verme strisciante! Sono un verme strisciante! Sono un verme strisciante! Tu come stai? Ti voglio bene! Sono un verme strisciante! Non lo so! Guarda, nonno, una piccola rana! Però le rane non sono carine come le farfalle e non strisciano neanche come i vermi. Anche loro giocano con le bambole. Saltare nelle pozzanghere di fango. Sì, George, giochiamo a fare le rane. Sono una piccola rana, sono una piccola rana. Le farfalle e i vermi sono davvero bellissimi, ma le rane mi piacciono ancora di più. Travestimenti. Cos'è questo? Caspita, questo è un cappello del papà e questo è un vestito della mamma. George, travestiamoci e facciamo finta di essere mamma e papà Pig Ecco, metti il cappello del papà E ora la giacca Ciao papà Pig E adesso tocca a me Ecco qui il vestito della mamma E ora il cappello della mamma Papà Pig, dove sono le tue scarpe? Anche a me servono le scarpe però E adesso mi devo fare bellissima, proprio come la mamma Un po' di cipria Meraviglioso e adesso un po' di rossetto Guarda che bella mamma Pig Muoviamoci papà Pig È ora di andare a lavorare Come ha detto mi scusi Pe Io non sono Peppa Pig Sono mamma Pig Buongiorno Le presento papà Pig George deve scusarmi Ma ho molto lavoro da sbrigare Pronto? Sì Faccia questo Faccia quell'altro No grazie A presto Scusami papà Pig Ho quasi finito Ecco ho fatto Forza, vieni, Papa Pig! Ora tocca a te lavorare un po'! G sì, a presto! Io non sono Peppa, sono Mamma Pig! E lui è Papa Pig! Papa Pig è qui per lavorare un po'! Spero proprio che tu non ti sia messo a scavare con indosso il vestito elegante, Papa Pig! Lo voglio fare anch'io, un grossissimo grugnito! Il gelato! Io sono Mamma Pig e lui è Papa Pig! Certo! Noi non lo sappiamo! Siamo qui! Sì hey mamma, stavamo solo facendo finta di essere te e il papà Scarpe nuove Oh, le ho perse Sì E adesso come faccio senza le scarpe? Le possiamo comprare rosse mamma? George, avrò un paio di scarpe rosse che bello Scarpe rosse, le vorrei rosse per favore Caspita Scarpe nuove rosse Papà, papà, guarda le mie scarpe nuove Sono rosse Mamma, ti piacciono le mie scarpe nuove? George, ti piacciono le mie scarpe nuove? Le mie scarpe nuove mi piacciono talmente tanto che se potessi non me le toglierei mai e poi mai. Non le voglio togliere mai più, mamma. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. Non posso venire a giocare nell'arba bagnata, George! Oh! Evviva! Per saltare nelle pozzanghere di fango, bisogna indossare le galasce! La festa della scuola! Ciao a tutti, amici! Anche a me! Che ti piace di più? A me piace proprio tutto! Sì, a più tardi! Io e George possiamo farci truccare la faccia prima! Caspita, mi piace molto questo trucco, Susie! Che cosa sei, un gattino? Sì, grazie Posso essere un bel elefante? Sì, sì, una tigre Sono una tigre Sono una tigre Gatti Candy, ti prego, ci insegni a fare le tigri? Posso avere quello con l'elefante, per favore? Andiamo al castello incantato Il compleanno della mamma Auguri di buon compleanno, mamma la mamma sta arrivando! No, no! Leggi questa bella rivista e ascolta un po' di buona musica. Una, due, tre... Papà, quanti anni compie la mamma? Cospita! Così tanti, papà! Evviva! Siamo arrivati, mamma! Mamma, che ne diresti di fare una bella passeggiata in giardino? Sì. No! Ciao, ciao, mamma! Fai una bella passeggiata! Te lo diremo noi quando è il momento di rientrare! È divertente! Mamma, ti va di rientrare in casa adesso? Chiudi gli occhi! Mi raccomando, non aprirli, mamma! Mamma, mamma, apri il tuo regalo! Riesci a indovinare che cos'è! Sei davvero elegantissima, mamma! Evviva! La fatina dei dentini! Finito! Che cos'è quello? E da dove è arrivato? Questo dente era mio! E ora mi è caduto! Me ne crescerà uno nuovo, mamma! La fatina dei dentini! Da grande voglio essere una fatina dei dentini! Sbrigati, Giorgia, è ora di fare la nanna! Non vorremmo far aspettare la fatina dei dentini! Sto pulendo il mio dente, così sarà bello lucente per la fatina dei dentini! Buonanotte, mamma! Buonanotte, papà! George, io non voglio dormire. Restiamo svegli tutta la notte, così vedremo la fatina dei dentini. La fatina dei dentini è in ritardo. Ma dov'è la fatina dei dentini? George, lo senti anche tu? Oh, George. George non è poi così bravo a rimanere sveglio, ma io invece ce la farò. Sarò sveglia tutta la notte e vedrò la fatina dei dentini. Io non mi addormenterò. Chi è? No, io non stavo dormendo! No! Evviva! Ma oh, forse ho dormito, ma soltanto per un pochino. Però la prossima volta, lo prometto, rimarrò sveglia così potrò vedere la fatina dei dentini. La macchina nuova. Mi piace la nostra macchina. Che c'è che non va, papà? Veramente noi volevamo fare una gita in macchina. Sì, grazie. Chissà che cosa serve quello verde, papà. Finestrini magici! Per favore, papà, riapri i finestrini magici. E il pulsante blu a che cosa servirà? No. Mi piace tanto questa macchina nuova, possiamo che ne dite, riapriamo il tettuccio? Ciao, ciao! La macchina nuova mi piaceva, ma la nostra vecchia macchina mi piace di più. Caccia il tesoro! Nonna Pig, siamo arrivati! Ciao, Nonna Pig! Caspita, un tesoro! Sì, ma dove? Questa mappa è davvero complicata. Potresti aiutarmi, papà? È facile! La croce indica dove si trova il tesoro. Io non lo so. Sì, grazie. È là, l'ho vista. Ecco, guardate. E questa è la bottiglia. Mamma, potresti leggermi il messaggio del pirata? dobbiamo seguire le frecce guardate puntano da quella parte guarda Giorgio una chiave però sono finiti gli indizi nonna questo è un albero di mele e anche questo è un albero di mele quindi il tesoro deve essere esattamente qui infatti è il tesoro e io ho trovato la chiave che lo apre nonna nonna! è stata la più bella caccia al tesoro del mondo non tanto bene mamma io non mi sento tanto bene non tanto bene. Devo prendere una medicina? Sì, grazie. È disgustosa! Mamma, posso alzarmi adesso? Io mi sto annoiando, però! Allora posso invitare Susie Sheep? Ciao, Susie! Non mi sento tanto bene! Ho tanti puntini rossi sul viso! Sì, il dottore è venuto a visitarmi! Ha detto che non sto molto bene e che deve ammettere che sono coraggiosa! Sì, certo! Non sto facendo finta! Devo anche rimanere a letto! Il dottor Brown Bear mi ha dato una medicina che aveva un sapore veramente orribile! Ciao a tutti! No! Non, tanto bene purtroppo devo rimanere a letto potresti portarmi un po' d'aranciata ti ringrazio Suzy. Sì, un pochino potresti chiedere alla mamma se posso avere del gelato e tu Rebecca potresti portarmi un mazzetto di fiori raccolti in giardino non sono malata neanche un pochino credo sia meglio se me ne rimango a letto ancora un po' Anch'io! Neve! Mamma, possiamo andare a giocare con la neve? Evviva! Vieni, George! Non è affatto divertente! George, giochiamo a fare a palle di neve? George, torna subito qui! Scusami, George! George, facciamo un pupazzo di neve! George, questo è il corpo del pupazzo di neve! Ora ha bisogno di braccia, di occhi e di una bocca! Questa è la faccia! Ora al pupaccio di neve serve il naso. Al pupaccio di neve servono dei vestiti che lo tengano caldo. Mamma, papà, venite un po' a vedere. Papà, come mai non ti sei messo il cappello, la sciarpa e i guanti di lana? Il castello ventoso. Che cos'è il castello ventoso, papà? A me questo sembra un posto tanto noioso e solo per maschi. Urrà, andiamo? Siamo vicini, papino. Sì, certo. Lo so è il mio vestito allora cielo rosso è la macchina a me adesso io vedo con i miei occhietti qualche cosa di colore blu no? vi arrendete? il cielo il cielo è tutto blu ho vinto guardate quello è un castello ma ah, ci picchia quanto è alto è la casa dei nonni quella laggiù è tanto tanto lontana posso vedere io per favore? com'è grande vedo anche la nonna e il nonno guarda George sei uno sciocchino! Nonno e nonna sono troppo lontani per vedere che li stai salutando! La nonna e il nonno ci stanno salutando! Adoro il castello ventoso! La cugina Chloe! Tiramela, George! Hai tirato la palla troppo forte, George! Quindi le regole dicono che vinco io! Bene, tocca a me! Ho vinto di nuovo! Evviva! la cugina Chloe! George! Chloe è una bambina grande come me, quindi non dispiacerti. Probabilmente ti giudicherà troppo piccolo per giocare con lei. Eccola! benvenuta Chloe Sì, Chloe giochiamo a rincorrerci veramente ti ho detto di giocare a questo soltanto perché piace tanto a George con le regole vere George guarda che tu non puoi scapparmi sei troppo piccolo vieni qui uffa così non vale Chloe tu stai aiutando George no non mi serve aiuto io sono una bambina grande come te questo è un gioco sciocco <ride> giochiamo a qualcos'altro adesso un 2-3 stella voglio giocare a un 2-3 stella Bene, bene, io voglio stare di spalle! George, ti ho visto, ti sei mosso, torna al punto di partenza! Ti sei mossa prima che fossi pronta! Oh no! Non è giusto però, hai guardato troppo a lungo! Giochiamo a un altro gioco adesso? Ma certo! Ora vi farò giocare al mio gioco preferito, che è un gioco molto da grandi! George, se vuoi saltare nelle pozzanghere ti devi mettere le tue calosce! Ho portato un paio di calosce anche per te, Chloe! Lo sono anch'io. Sì, hai ragione, Chloe. Ed è una bella regola. Frittelle! Io adoro le frittelle. Mamma, posso aiutarti a fare le frittelle, per favore? Mamma, posso mescolare io? No, George, si fa così. Evviva! Evviva! Sciroppo, per favore. È davvero squisita. Evviva! Che sciocco, papino. Papà una frittella sulla testa. I babysitter. Ciao, ciao, nonnina. Ciao, ciao, nonnino. Buonanotte mamma Buonanotte papà George George Sei ancora sveglio? Nonnina George e io non abbiamo sonno Possiamo guardare la televisione uh, Questo programma è veramente noioso Senti nonnino Ti va di giocare? A lanciarci in aria e poi riprenderci? Ora tocca a me oh, Ho trovato Nonna dai giochiamo a rincorrerci Lezione di danza Buongiorno madame Ho dovuto ballare con grazia e con eleganza Ti posso far vedere come ho fatto mammina Ciao ciao Papà, George, adesso vi mostro come si fa il balletto Per me è stato facile Ma di sicuro tu, George e la mamma lo troverete molto difficile Intanto ci serve un po' di musica Bene, ora George, papà e mamma copiate quello che faccio io Madame Gazzella usava parole buffe, ma in realtà è sufficiente piegare bene le ginocchia e poi saltare Papà, tu conosci le parole buffe? Che sciocchino, papà Sì, è vero, papà Io sono molto più brava di voi Sono uno splendido cigno! Il temporale Un po' di succo d'arancia per te, orsacchiotto E come si dice? Ti ringrazio molto, Peppa Ma non c'è di che, orsacchiotto? E questo è del succo d'arancia per te, signor dinosauro. E tu invece che cosa dici? Ma figurati, non c'è di che, signor dinosauro. L'orsacchiotto e il signor dinosauro vogliono un biscotto. Non abbiamo molta fame. Quindi Peppa e Giorgio possono mangiare tutti i biscotti. Grazie tante, orsacchiotto. Mamma, c'è stato un forte rumore. L'orsacchiotto, ho lasciato l'orsacchiotto in giardino, si bagnerà. Povero orsacchiotto, guarda, si è bagnato tutto quanto. Povero il mio Teddy piovendo in casa papà guarda è un gioco da ragazzi questi tuoni sono molto molto forti mi piacciono i temporali sapete formano le pozzanghere di fango lavare la macchina sono pronta cattivo papà pasticcione sono le mie mamma possiamo aiutarvi a lavarla George stai infangando di nuovo tutta la nostra macchina lo tolgo io il fango sì, sì, posso tenere io il tubo L'acqua non arriva Scusa, mammina! Mamma, ora sei tu che hai sporcato di nuovo la macchina, però Cattiva mamma pasticciona Pranzo! Nonnina cara! Sì, certo, nonna Sì, nonno, molto Sai, nonno, a Giorgio non sono mai piaciuti i pomodori Sì, nonno, a me molto Oh Giorgio non piace affatto la lattuga Sei uno sciocchino La torta al cioccolato non è una verdura George. Campeggio papà come farai a far diventare quelle cose una tenda non ti sembra che sia un po' piccolina e la tua pancia è cresciuta più di tutto il resto George. io raccolgo i rami e tu invece li porti raccogliere la legna è divertente papà come puoi accenderlo senza usare i fiammiferi ma dov'è il fuoco papà questo suono che cos'è e quest'altro che cos'è che cos'è questo rumore invece è la pancia di papino mi piace la zuppa di pomodoro non ci entreremo mai tutti, questa tenda è troppo piccola Papà, sei troppo grosso per la tenda Buonanotte papino Papà, abbiamo dormito benissimo dentro la tenda Sembra che qualcuno stia russando Ma è papino Papà, sei salvo Sei furbo papà La principessa assonnata. Mammina, papino, non ho molto sonno Potrei sentire una storia George, vuoi ascoltare una storia? Devi dire di sì Lo promettiamo È una bella storia, papà Dal titolo sembra un pochino noiosa C'è una piccola principessa, non è vero? Scusa, mammina C'è una piccola principessa nella storia, non è vero, papino? E perché si chiamava così? Com'era la principessa assonnata? Era carina? Io sono davvero molto carina Chi altri abitava con lei nel castello? Il re papà aveva il pancione Papino, perché la principessa si chiamava principessa assonnata? No, papà, io non ho sonno per niente, te lo giuro! Ehi, George, svegliati! Altrimenti ti perderai la fine della storia! La casa sull'albero! Ciao, nonnina! Sì, nonnina! E a che cosa servono le tendine, nonnina? Sì, grazie! Ciao, nonnino! Una casa sull'albero, per me e per George! Grazie tante, nonnina! E grazie tante, nonnino! io! Io! Prima di entrare nella casa sull'albero, mi devo togliere le calosce infangate. Oh, Sono nella casa sull'albero! Sono nella mia casa sull'albero! Sì? Chi ha bussato? Uh. Soltanto se si toglie le calosce infangate. Chi ha bussato? Sì, chi ha bussato? George! <susurra> <susurra> Devi prima dire la parola d'ordine e dopo puoi entrare in casa Avvicinati, devo dirtela all'orecchio La nostra parola d'ordine è... Il gran pancione di papà Parola d'ordine! È giusta! Il gran pancione di papà Mamma, prima di entrare in casa ti devi togliere le calosce Anche per papà c'è posto Devi dire la parola d'ordine, papà! papà. È esatto! Adesso puoi entrare, papà! Vieni! È perché hai la pancia troppo grossa, papà! Nonnina, adoro la casa sull'albero! Non voglio uscire mai più da qui dentro! No, grazie, nonnina! Biscotti, che buoni! Nonnina cara! È facile, nonnina! La parola è il gran pancione di festa in maschera! Ciao a tutti, amici! Ciao Susie! io sono la principessa Peppa, ti devi inchinare quando parli con me. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sei tu la più bella Peppa. Ciao ciao, io sono la principessa delle fate. Guarda, ho la bacchetta magica anche io. Se voglio posso trasformarti io in un rosto. Lo faccio io, io faccio il giudice. Papà, cosa fa il giudice? Oh, benissimo. Susy, posso vedere il tuo costume, per favore? Molto bene, infermiera Susy. Adesso danni cane. Candy gatto. Ma io sono una principessa delle fate e trasformo te in un rospo. Scusa, mammina. Davvero divertente. Tu chi sei, Rebecca? Molto carina. E il mio fratellino George, invece, è uno spaventoso dinosauro. Tutti i vostri costumi sono molto belli. Oh, certo. Il vincitore è... Io! Non posso. Va bene. Allora vince la carota. Il museo. Papà, posso sapere cos'è un museo? Più vecchio anche di te? Vecchio davvero allora. Voglio vedere la sala dei re e delle regine. È davvero bellissimo. È molto, molto carino. Oggi picchia. Che oggetti meravigliosi. Mammina. Ma dov'è il televisore della regina? Non avevano la televisione. Però avevano i computer, vero? E che cosa facevano tutto il giorno? Mammina, se io fossi una regina, mi metterei a mangiare tutte le fette di torta che voglio. Quisita! Sì, altra torta, per favore. Papà. papà, io sono la regina Peppa e tu ti devi inchinare quando parli con me. E tu chi sei adesso? Mm, deve essere una cosa molto interessante. E che sala è questa? La sala del dinosauro. E dov'è il dinosauro, papà? Veramente qui non lo vedo. Quindi deve essere molto molto piccolo. Ci picchia. Mi segue un dinosauro! Aiuto! La mia sala preferita è la sala dei re e delle regine, invece. E quale sala è, mammina? Oh, papà ha ragione. È una sala molto, molto bella questa. Una giornata molto calda. Mi piacciono le pozzanghere di fango. Mamma, papà, si sono seccate tutte le pozzanghere. È impossibile saltellarci dentro. Sì, la piscina gonfiabile. Sì, mamma È tutta appiccicosa e non mi piace Dov'è finita l'acqua? È la signora Coniglio, la gelataia Mamma, papà, possiamo prendere il gelato, per favore? Urrà! Potrei avere un cono, per favore, signora Coniglio? Grazie tante Sei uno sciocchino Sa, lui risponde sempre dinosauro quando gli chiedi qualcosa. Spruzziamo un bel po' d'acqua addosso a papà per rinfrescarlo. E noi ti abbiamo spruzzato un po' d'acqua. Guarda, ecco le pozzanghere! Presto, George, mettiamoci le galosce! Il teatrino di Chloe! D'accordo, papino! Ciao zietti, sono contenta di vedervi! Ciao cugina Chloe! Aspetta! È lo zio Pig! Per favore, possiamo costruirci anche noi il nostro burattino! Io mi chiamo Peppa! Mio fratello risponde sempre dinosauro a qualsiasi domanda gli fanno Io invece mi chiamo Peppa Ah, oh, è un dinosauro! Ciao zio Pig Zio Pig, anche oggi crollerai a dormire e ti metterai a russare come sempre Mio padre dice che dopo pranzo crolli sempre addormentato e russi ad alto volume Così, guarda Papà fa ginnastica Veramente non mi sembri molto in forma, papino Hai un pancione leggermente grandissimo Toccati gli alluci, così come faccio io Papino, smettila di far finta che non riesci a toccarti gli alluci, dai Che cosa ti dicevo, papà? Non sei molto in forma Sì, papà caro Sta tranquillo, papà, sarò la tua allenatrice Prima devi fare un po' di flessioni a terra, vai Uno, due Molto bene, papà Ora devi farne come minimo 155, certo. Oh papino, tu devi fare 155 flessioni, ricorda. Papà se la sta cavando molto bene. Vado a controllare, papà. Sei un imbroglione. Dovevi fare le flessioni a terra, però. Brutto cattivone, ideona. Puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina, papino. Quelli sono i pedali. Qua ci sono i freni. E questo è il campanello. Mammina, ma quando torna papino? Papino! Ma che fine avevi fatto? Papà, ricordati che per mantenerti in forma devi fare un po' di movimento tutti i giorni. Ma non ti preoccupare, papà. Hai me come allenatrice personale. Mettiamo in ordine. George, ti va di giocare con me a bambole e dinosauri? <risa> <ride> e quello che cos'è? Sembra davvero un terribile mostro spaventoso. De Aiuto, aiuto! Mamma mia, noi stavamo giocando a bambole dinosauri, però. Ma è stato George a mettere in disordine. Beh, sicuramente anch'io ho messo un po' in disordine. Possiamo fare una gara. Maschietti contro femminucce, ma neanche per sogno. Ecco. E questo che cos'è? Ciao, Teddy! È da tanto che ti sto cercando. Ecco fatto. E adesso tocca ai libri. Così è molto meglio. Papà, George... Avete smesso di mettere in ordine, allora avete perso la gara! Papà, voi siete lentissimi a mettere in ordine! Io e la mamma vinceremo di sicuro! Abbiamo vinto noi! Mammina, ora che abbiamo riordinato la nostra camera, possiamo ricominciare a giocare a bambole e dinosauri, vero? Dov'è la mia bambola? Dov'è Mr. dinosauro? Eccola qua! È un dinosauro! Aiuto! Il parco giochi! Mamma, mamma, per favore mi spingi! Voglio arrivare fino in città! crepa papà non combinare altri disastri ora il muro si è rotto davvero secondo te la mamma ci farà caso però quando ci hai provato tu papà sembrava molto più difficile tutti al mare ombrellone borsa di paglia asciugamani secchielli palette e un pallone a pua george tu mi lanci la palla e io la devo prendere george prendila tocca a me tocca a me papino mi piace tanto stare al mare. Sì, bella idea, mamma. Papà, papà, ti possiamo ricoprire di sabbia? Ti prego, papà. Evviva! E adesso non puoi più scappare. Beh... Se me lo chiedi, per favore. Sì, te lo passiamo, papino. George, facciamo dei castelli di sabbia, dai. Prima mettiamo tutta la sabbia nei secchielli. Ecco qua. Adesso mettiamo i secchielli a testa in giù e li battiamo Poi sfidiamo il secchiello Ecco fatto! Asciugamani, borsa di paglia, l'ombrellone e un pallone a pua. Non ci manca niente Pa! Ci siamo dimenticati, papà Papà, pensa che stavamo quasi per lasciarti qui Ma Giorgio si è ricordato di te Mister Zampefini Facciamo così, io faccio la mamma e il papà E tu puoi fare i due bambini Bambini? Sto per portare il tè in tavola, correte subito alla lavarvi le manine George, non mettere i bambini a dormire a quest'ora, io sto per portare il tè in tavola bambini, venite immediatamente a tavola altrimenti non avrete neanche una fetta di torse George, se vuoi giocare con la mia casa delle bambole mi devi aiutare a portare il tè in tavola ecco George, vai in bagno a riempire la teiera d'acqua bambini, venite subito in camera da pranzo eccoci, arriviamo dove sono tutti i biscotti al cioccolato, papà? Ieri il pacco era ancora pieno Papà cattivone George si può sapere che fai? Devi aiutarmi a servire il tè alle bambole Papà c'è un ragno nella mia camera da letto Per favore papino fallo andare via ti prego Mi fa tanta tanta paura fallo andare via ti prego Buongiorno mister San Pepini Gli piace proprio stare nella casetta delle bambole Mamma vieni ti presento Mr. Zampefini, carino, vero? No, George! Aspetta, vuole un po' di tè! Non ha voglia di andare a letto a quest'ora! Hai fame, vero, Mr. Zampefini? La vuoi una fetta di torta? Mamma, papà, accomodatevi! Prendiamo tutti una bella tazza di tè e biscotti con Mr. Zampefini! Chi vuole del tè? E questo è per te, Mr. Zampefini! Che cosa hai detto? Hai voglia di salutare il mio papà, vero? Buongiorno signor papà, non hai paura di lui, vero papà? La barca di nonno Pig. Sì, capitano nonno. Signor sì, a tutta velocità! Nonno, che fai? Lo sai che mi diverto di più quando andiamo veloci. Guardate, là c'è un'altra barca. Ciao, danny cane. E tu l'hai chiamato vecchio lupastro di mare poco fa. Sei tu che dovresti chiedergli scusa. Guarda, c'è nonno cane. Per favore, chiedigli scusa, nonno, ti prego. Sei davvero un cattivone, nonno. La spesa. Senti, papà, mi posso sedere anch'io nel carrello con George? Sì, evviva! Troverò tutto io. Seguitemi. Li vedo, mamma, li vedo benissimo. Ecco i pomodori, li ho trovati. Uno, due, tre, quattro. Ho preso quattro bei pomodori. Gli spaghetti. Io, io li vedo. Da questa parte, gli spaghetti. Qui spaghetti! Sì, certo, mamma! George, si chiamano... Spaghetti! Patatine fritte! Veramente non mi ricordo più, papà! George, guarda che non c'è nessun dinosauro! Qui al supermercato non ne vendono! Le cipolle! Ecco cos'era, ora me lo ricordo! Eccole! Una, due, tre, quattro... Le cipolle! È su quel banco! Delle banane, forse? Un'anguria! Una torta di cioccolato! No, no, mamma! E allora chi è stato? Papà, sei un golosone! La mia festa di compleanno! Che bello, oggi è il mio compleanno! Giorgio, svegliati, oggi è il mio compleanno! Farò una bellissima festa e papà farà uno spettacolo di giochi di prestigio. Presto, George, svegliamo mamma e papà! Vegliatevi al mio compleanno! Sveglia! È molto, molto tardi! Se non ci sbrighiamo, la giornata volerà via! Evviva! Ma che cos'è? Adesso a teddy grazie a tutti oh papà ma certo che teddy è una femminuccia non c'è di che teddy però nello sporcare eh! certo ora arriveranno tutti i miei amichetti per festeggiare il mio compleanno e papà farà tanti giochi di prestigio lo stupefacente misterio sono arrivati i miei amichetti benvenuti a tutti d'accordo papà signore e signori il mio magico papà misterio Oh, oh picchia, oh, ma è Teddy! Che magia sciocchina, papà! Alla fine hai detto tutti e tre i colori! La mia torta di compleanno alla banana, amici miei! Questo è il più bel compleanno di tutta la mia vita! La telecamera di papà! Uffa, George! Però tu rispondi sempre dinosauro a qualsiasi domanda ti fanno. Io penso che sia un giocattolo nuovo. Posso usarla io per prima, papà. Anche la mamma di Susie Pecora ha comprato una telecamera e quando la vuole accendere preme questo bottone. Sulla telecamera di Susie basta premere questo bottone per farla smettere di parlare. Finalmente ha smesso di parlare. Riprendi me! Buongiorno, sono Peppa Pig. Buongiorno, sono Peppa Pig. Buongiorno, sono Peppa Pig. Buongiorno, sono Peppa Pig! Vado di là! George sta facendo finta di essere un dinosauro! Più ne mangi, papà, più la pancia ti diventa grande!